Allora, nella visione esoterica, quelle stelle che si vedono nel cielo e quei pianeti sono esattamente il corpo materiale degli angeli. buongiorno a tutti carissimi amici ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video di insegnamento quest'oggi parleremo degli angeli ne parleremo in una maniera un po sicuramente atipica è molto probabile che non conoscete quello che stiamo per dire in questo video e devo però premettere che abbiamo già un po parlato degli angeli in un altro mio video che cercherò di mettervi da qualche parte in cui comunque siamo arrivati alla definizione di angeli quali funzioni di realtà proprio quasi a vedere un linguaggio matematico avete presente la funzione di un numero no? ecco se il numero è la realtà che viviamo gli angeli sono la sua funzione quindi Funzione di che cosa? Funzione per esempio di un animale, funzione di una pianta, funzione di una situazione della tua vita. Però in questo mio video vorrei parlare ancora più direttamente, ancora più chiaramente, affinché veramente chi è pronto per capire capisca. Il concetto di energia e di informazione, è già stato uh, trattato nei miei precedenti video, ma è un concetto molto importante, scoperto anche da, dalle ricerche scientifiche e dalla tecnologia che man mano aumenta sempre di più. Ad esempio, basti vedere il fatto che l'informazione in realtà non ha bisogno di un mezzo grande per essere trasmesso. Così come magari si può pensare in una fisica un po' più newtoniana, no? Ci siamo molto evoluti nella ricerca rispetto alla fisica newtoniana, tanto da confutarla praticamente del tutto. Vi spiego un po' meglio. Parliamo proprio di esempi pratici. L'informazione la si vede, per esempio, in un telefono cellulare, in un computer. Ora, il passaggio di informazione di un computer, per esempio, prima era una stanza, grande quanto una stanza, poi è diventato personal computer, perché sono riusciti a rimpicciolirlo a rimpicciolirlo un po' di più, però erano dei bei colossi, non so se qualcuno di voi si ricorda, ma i computer del 95, per esempio, erano belli, grandi, no? Fissi da tenere in casa. Poi piano piano è arrivato il laptop, il portatile, no? Si dice. E allora ancora meno. Oggi abbiamo schermi, che ad esempio anche un semplice smartphone ha molte funzioni praticamente come un computer. Quindi il computer è diventato molto più piccolo e le informazioni sono molte di più. Quindi vedete un mezzo più piccolo, molte più informazioni possibili. Naturalmente, hanno già scoperto che le informazioni possono essere immagazzinate anche in determinati minerali, per esempio in una lastra di quarzo ialino. Ci si possono mettere tantissimissimissime informazioni. Addirittura, quindi, andando avanti, c'è da capire: e a questo ci arriveremo molto presto con la ricerca, che un fascio di luce può essere carriera di moltissima informazione. Un fascio di luce. Mm? Eh, prima i, i, i fili telefonici erano dei cavi grandi visibili che... poi piano piano hanno fatto la fibra in un'altra maniera e adesso nel, nel, nel filo proprio quasi piccolo, sottile di un capello ci passano centinaia di linee telefoniche mm? man mano che il mezzo di eh, trasmissione è piccolo più informazioni riesce a ricevere e a trasmettere. Quindi par abbiamo parlato della luce e parliamo anche quindi del pensiero. Un singolo pensiero può essere carriera di altissima informazione. Infatti è in una ottica del genere, che naturalmente gli scienziati anche di oggi sono arrivati a dimostrare che l'osservatore, grazie al fatto che sta guardando un esperimento, quindi in questo caso parliamo di informazione luminosa, della luce, grazie al solo al fatto che lo sta guardando, lo sta influenzando, è determinante per l'esperimento stesso. Quindi, perché questo? Perché avviene il passaggio da onda a particella. E quindi solo il fatto che tu lo guardi coagula, hm? non c'è più il solve, ma c'è il coagula da onda a particella. Questo di cui vi sto parlando è molto collegato agli angeli. Perché? perché al di là di tutto l'aspetto religioso, diremmo, che a noi non interessa per niente, nell'aspetto percettivo si osserva che abbiamo tutta la Terra e poi ci sono delle luci, delle luci dove? Nel cielo. Allora, nella visione esoterica, quelle stelle che si vedono nel cielo e quei pianeti sono esattamente il corpo materiale degli angeli. La loro anima, perché così come l'uomo ha un'anima, anche le stelle hanno un'anima. Ecco, le anime dei corpi celesti sono quelle che vengono chiamate angeli nella tradizione cabalistica, le anime dei pianeti, le anime delle stelle. Ora, quando Dio, noi lo chiamiamo Dio, ok? Quando Hakadosh Baruchu creò la creazione, e creò l'uomo, gli angeli dissero non lo fare, non lo fare, non lo creare perché ti ingannerà, ti creerà delle illusioni e non solo, ma distruggerà la tua creazione. Ecco che Dio rispose, ok, vi do il permesso di castigarlo se vorrà distruggere l'intera creazione. Io creo l'uomo, ma gli angeli sono le cause di tutto e quindi... Gli angeli hanno il permesso di determinare quella famosa legge di causa-effetto. Cioè tu fai un'azione e te ne prendi la responsabilità. Perché vedete, la visione magica della vita non è esattamente fatta di corpi. È fatta di pura energia nell'universo. E siamo tra energia ed energia. E la caratteristica di questi, potremmo chiamarli, campi di energia, è che sono coscienti, sono dei campi di energia consapevole e che quindi sono capaci di osservare. Ecco perché nella tradizione dei nostri saggi, a volte gli angeli vengono chiamati gli osservatori, coloro che guardano, e in molte iconografie si vede proprio gli angeli coperti di occhi. E anche quando gli antichi dicevano le stelle ci guardano da dall'assù, non erano in errore e non era una metafora. Ora, vedete, tutti sappiamo più o meno che eh, gli angeli non hanno libero arbitrio, ma questo non significa che non possono osservare. Non significa che non sono consapevoli. Tutto è consapevole nell'universo. Ecco che quindi questi esseri di enorme potenza che regolano tutti i cicli della creazione, tutti i cicli della creazione, possiamo parlare dei pianeti, Marte, Mercurio, Venere, Saturno, possiamo parlare di tutti i, i segni de, dello zodiaco, possiamo parlare dei decani dello zodiaco possiamo parlare dei quinari e dei singoli gradi dello zodiaco fino a terminare con i luminari e le stelle fisse ora vedete le immagini, no? le immagini anche di alcuni testi alchemici o alcuni testi comunque di astrologia un po' più antica che vedono la terra qua e, per esempio, nove volte celesti, nove cieli, che stanno sopra di es. Ecco, questo è il senso. Il senso delle gerarchie con cui la natura trova espressione, con cui le cose accadono. Mm? Quindi, se tu compi un'azione a danno, di un tuo fratello, che cioè per danneggiare un tuo fratello, per danneggiare qualcuno. Questo dagli, dagli osservatori viene registrato. Poi passa del tempo, a seconda del ciclo che tu hai beccato, che tu hai preso. Quindi, per esempio, la risposta può esserci il giorno dopo, ma può esserci settimane dopo, può esserci un anno dopo, può esserci nove anni dopo. Dipende dal ciclo che la tua azione ha intrapreso, è stata registrata. Addirittura la conseguenza dei padri può ehm, essere ricaduta anche sui figli o sui nipoti. Allora, seguitemi attentamente. Se nel periodo di tempo che è passato la persona non ha realizzato, non ha espiato, diremmo, allora gli arriva la conseguenza di quello che ha fatto nella vita. Questo è quello che nella Kabbalah si chiama il Tikkun. In un linguaggio diverso si chiamerebbe il Karma. Quindi, capite? Leggi cosmiche e naturali che regolano l'intero universo. E ricordatevi che in ogni momento della nostra vita ognuno di noi è osservato dalle forze. E quando nella magia si va a fare specifici rituali, specifici pratiche, si interagisce proprio con queste forze. Allora cosa accade? Vi ricordate, vi ho detto dell'esempio della trasmutazione, della coagulazione da onda a particella? Per farvi un esempio, adesso voi avete una situazione di vita, però se andate nell'ipotetico, quante possibilità ci sarebbero, no? Per esempio, io sono maschio, ci sarebbe la possibilità che sono femmina. Uh, io sono umano, però ci sarebbe... se io vado nelle possibilità non manifestate, quante ce ne sono? Wow. Pressoché infinite. Non si sa neanche se sono infinite o no, perché il nostro metro poi di classificare tutte le possibilità che non ci sono, ma che ci potrebbero essere anche in un mondo fantasioso, non sappiamo i limiti, veramente, perché anche i limiti alla nostra fantasia. Si dice la fantasia non ha limiti, e chi lo sa, capito? Anche i limiti a tutto quel che possiamo fantasticare, tutto quel che possiamo immaginare. Non sappiamo esattamente se è vero che è infinito, va bene? Però mi capite, per farvi l'esempio concreto del passaggio da onda a particella, eh, la particella è quello che c'è, che è manifestato, l'oggetto, la realtà materiale che c'è. L'onda è tutto quello che ci potrebbe essere. Allora, accade che tutto quel che ci potrebbe essere viene mosso da questo, dalle leggi cosmiche, dagli angeli, ok? Dall'anima dei pianeti e delle stelle, dall'anima dei corpi celesti che regolano i cicli dell'esistenza. Quindi mm, sono questi cicli, infatti, che per esempio tu hai fatto un torto a qualcuno, hai fatto del male, questo viene registrato. Quattro anni dopo, perché il ciclo si è compiuto, il ciclo planetario in questo caso, quattro anni di solito è planetario, mettiamo Marte. Allora, che succede? Succede che Dopo quattro anni, che tu stai bene con una nuova donna e sei innamorato, pazzo, eccetera, eccetera, è lei che arriva e ti tradisce. Oppure eh, arriva un incidente e succede qualcosa improvvisamente. Oppure arriva un eh, socio disonesto che ti ruba praticamente l'azienda e anche le tue quote. Boom! Il fulmine capito è la manifestazione quindi vedete quando si dice non esiste bene e male in questo caso esistono conseguenze dell'infrangere le leggi della natura e le leggi universali ora la domanda che ci dobbiamo porre visto che abbiamo compreso un po come tutto quanto funziona ascoltate bene l'uomo quindi è vittima di tutto quanto? Cioè, l'uomo non ha nessun, nessuna possibilità se non essere marionetta delle forze di cui abbiamo parlato. Questa è una bellissima domanda. Perché, effettivamente, l'uomo che non ricerca la divina scienza, l'uomo che non studia la divina scienza e non la pratica, allora sì, è vittima di queste forze. Adesso vi spiego il perché. È vittima di queste forze, leggi, di natura, ok? Vi ho detto, campi energetici, quindi... Intelligenti e consapevoli. Ora perché chi invece studia la divina scienza inizia a liberarsi un po' dal gioco, cioè inizia a rivendicare poi quella che sarebbe la potenza della Dama, dell'essere umano? sveglio consapevole uh, della divinità. Torniamo al nostro esempio sulla fisica quantistica e sul fatto che l'osservatore influenza, soltanto perché lo sta guardando, l'esperimento che accade. Ora, se le forze, gli angeli ci stanno osservando continuamente e rispondono a no? seconda dei cicli naturali eh, disposti da Hakadosh Baruchou, cioè sono leggi universali, ok? Non creare nuovo, distruggerà la tua creazione, ok? Io lo creo però se distruggerà la creazione, voi avete il permesso di punirlo. Perché altrimenti l'uomo non si poteva creare. Allora, se siamo osservati dalle forze, e quindi le stelle, in maniera un po' generica, le stelle ti osservano a ogni cosa che tu fai. E questa è una frase detta un po' in tutte le culture, per esempio, anche, si potrebbe anche dire gli dèi guardano ogni tuo atto, gli dèi ti stanno... perché no? Cioè è lo stesso identico concetto, eh? non è che altra roba. Allora, signori, accade che chi si addentra nella scienza divina è colui che, volente o nolente, inizia a studiarle queste cose, inizia a conoscere giorno dopo giorno le forze della natura, le forze cosmiche risvegliarle in sé, vedere come funzionano in, nel mondo che ti circonda. E sapete quindi cosa è che sta accadendo? Sta accadendo che chi si addentra sempre di più nella conoscenza di se stesso, nella scienza divina, inizia a osservare gli angeli, inizia a osservare i cicli della natura, osservare le forze. Ed ecco che il gioco inizia a capovolgersi. Perché finché sei osservato, tu, se tu hai la, la, la funzione passiva di tutte le forze del cosmo e della natura. Le stai sei vittima di tutto ciò e ricordatevi che la loro influenza, la loro azione per noi è, è, è caotica in realtà ma quando tu inizi a osservare le forze della tua vita ecco che naturalmente inizi ad avere la funzione attiva perché le stai osservando e l'osservazione influisce sull'esperimento lo cambia allora cos'è che si può fare quello che fa un mago? Cioè, seguendo le leggi naturali e universali, cercare di determinare tu la causa di una tua azione. Proprio perché osservando queste forze puoi ehm, chiedere all'angelo di manifestare in una precisa maniera una precisa cosa. Ecco com'è che funzionano certe cose. Viene detto nella Kabbalah che seguendo i giorni della creazione, ciò che viene creato dopo ha in qualche maniera supremazia su ciò che viene creato prima. Quindi, ad esempio, le piante hanno capacità di inglobare completamente il regno minerale e di dominarlo. Gli animali hanno capacità di dominare il regno vegetale. Gli astri, le costellazioni, i corpi celesti non sono creati l'ultimo giorno della creazione. Vengono creati il quarto giorno. Dopodiché il quinto giorno vengono creati i pesci e gli uccelli e il sesto giorno dopo gli altri animali viene creato l'uomo. Ora, quindi, chi ha la capacità di essere superiore a chi? Ok? E vi sembreranno forse un'accezione religiosa, ma se avete ascoltato attentamente questo mio video capirete che religiosa non è neanche questo discorso dei giorni della creazione e della gerarchia della creazione. Naturalmente vi è una condizione, perché l'uomo creato è l'Adamma, la E qui lascio a voi ulteriori sviluppi, ricerche, ma è un po' come se questa nostra vita sulla terra fosse una specie di palestra, una specie di addestramento per trovare noi stessi. Per trovare la nostra vera natura, che è in solo un vero collegamento con chi ti ha davvero creato può far aumentare quel fuoco quella scintilla che all'inizio è una piccolissima fiammella che è in ognuno di noi in ogni essere umano c'è una piccola fiamma di Hakadosh Baruch ma se non c'è il contatto personale e individuale con chi ti ha creato, questa piccola fiamma è come se fosse continuamente ignorata dai venti del mondo, da, dalle piogge, dai temporali, e rimane tale. È sufficiente impegnarsi per il contatto con il Divino affinché questa fiamma inizi a crescere, crescere affinché questa inizia boom, ad attrarre qui sulla vita la Neshamah, cioè la tua anima. La tua anima discende nel mondo discende nella tua vita quando come potrei spiegare il veicolo psicofisico è pronto non prima e se tu non hai contatto con il divino allora l'anima è come se rimane sospesa capito se si parla dei chakra perché alcuni dicono che vanno di moda i chakra l'anima rimane sopra quindi nemmeno nell'ultimo ma sopra, quindi non incarnata. Per riuscire a incarnare la tua anima, la tua neshamah, devi ristabilire il contatto volontario, percettivo con il divino. E attenzione, chiudo il video in questa maniera. Il divino... Non è che è altra cosa rispetto a te. Il divino è l'alfa e l'omega. Dio è il creatore e la creazione. Quindi... Vedere, questo è importante, per quel che vi ho detto, vedere Dio come qualcuno in cima, lassù, magari nelle nuvole o lontano, superiore, lontano, eccetera, vi porta ad atti fideistici, ma credere in Dio, avere fede in Dio, non vi serve a nulla. Io non vi stavo dicendo di avere fede in Dio, perché la fede in Dio non serve a nulla. Invece realizzare Dio è esattamente quello di cui stavo parlando, cioè iniziare a capire il divino come una possibilità dell'uomo, una possibilità di coscienza e di percezione, la più alta possibilità.